Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Daniele, sono un e-commerce manager e ti parlo di dropshipping sul marketplace oggi andiamo a parlare di fornitori cinesi, ti esploro cosa ne penso, quali sono i vantaggi e quali sono i svantaggi nella mia opinione su perché dovresti e soprattutto su perché non dovresti usarli quindi resto in questo video Ragazzi bentornati, sono Daniele, per chi mi conosce sapete che tratto argomenti principalmente di dropshipping sui marketplace come eBay, Amazon, Walmart eh, ma parlo anche di Shopify, di finanza personale, di ricchezza e crescita personale e oggi voglio parlare con voi appunto di dropshipping e dei fornitori cinesi è un argomento che non ho forse mai trattato nel mio canale in modo dettagliato ma questo non vuol dire che non, non ne capisca, non vuol dire che non ne possiamo parlare. Perché non ne ho mai parlato? Perché io non utilizzo nel dropshipping fornitori, fornitori cinesi, e ora andremo a vedere anche perché, anche se ci sono diversi vantaggi, ma gli svantaggi sono molti di più. Comunque ora andiamo un attimo a vedere, dobbiamo però fare una premessa, dobbiamo capire un attimo perché si utilizzano principalmente i fornitori cinesi. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? Allora, innanzitutto il vantaggio qual è? Ovviamente, ragazzi, utilizzando fornitori cinesi, il vantaggio principale è la, il margine, ok? Perché acquistiamo prodotti a prezzi molto competitivi rispetto magari ad altri fornitori locali e quindi abbiamo molto più guadagno. Eh, altri vantaggi dei fornitori cinesi non ce n'è, questo è l'unico vantaggio ragazzi, cioè, diciamolo chiaro, l'unico vantaggio di utilizzare un fornitore ubicato in Cina è il prezzo andiamo a vedere un attimo una serie di svantaggi, sicuramente molti di voi conosceranno i vantaggi e gli svantaggi, lo so però è ovvio dobbiamo un attimo fare una, uno schema per capire i vantaggi e gli svantaggi e poi possiamo parlare, possiamo scambiarci eh, anzi posso dirti la mia opinione così puoi capire tutto l'argomento quali sono i maggiori svantaggi dei fornitori cinesi ovviamente i tempi lunghi di spedizione mm? Mm, questo ragazzi è uno svantaggio perché molti dicono ah va bene basta dirlo sì allora ragazzi siamo nel 2021 nel 2021 non è mm, è improponibile è improponibile offrire una spedizione a 60 giorni nei tempi di amazon nei tempi di start up eh, sia italiane che estere che offrono una spedizione un giorno offrono spedizione due giorni i sistemi logistici mondiali che si stanno espandendo per essere sempre più veloci consegne aeree consegne a casa consegne dentro casa mentre non ci sei Consegna colpa alla caduta, ormai ti consegnano in qualsiasi modo, arrivi tu e gli dai una spedizione a 60 giorni. È ovvio che la cosa stona. Cioè, credo, anzi sono sicuro che nessuno può obiettare questo. Stona la cosa, non è possibile. Già qui ci potremmo, potremmo fermare il video, però, no. ovviamente non sono scontato, andiamo ad affrontare anche gli altri argomenti. Già qua però potremmo finire il video. Perché? Eh, perché è indoponibile allora io non sto dicendo chiariamo perché poi eh, qua ne nasce ne può nascere un dibattito non sto dicendo che non puoi che non possiamo fare profitto con i fornitori cinesi a spedizione 60 giorni puoi farlo puoi fare profitto anche a spedizione un anno con le prevendite. non sto dicendo questo ok non, cerchiamo di non sviare le mie parole sto dicendo che io parlo ti voglio trasmettere un mindset di business a lungo termine, ti voglio trasmettere un, un mindset di, eh, di un sistema, di una struttura aziendale, una struttura da creare, ok? perché le strutture aziendali ragazzi, le strutture di business, un, un business non si... Non si sviluppa dopo, cioè, non si crea prima e si sviluppa dopo. Devi partire dalle fondamenta, è come una casa, quindi devi gettare buone fondamenta. Perché se non getti buone fondamenta, eh, tutto il resto crolla. Ok? Quando inviti degli ospiti a casa, ti crolla tutto. Mm, più o meno il discorso è questo. Quindi, tutti quei youtuber che voi vedete in giro, tutte quelle persone che hanno i canali, hanno i gruppi Facebook, i gruppi Telegram, 10.000 iscritti, 8.000 iscritti. Eh, e li vedete? Dopo anni, mh? persone che fanno, che trattano dropshipping da anni Io vedo, sono nel campo da 3, 4, 5 anni E li vedo, tutt'oggi, fare video su YouTube Ma non solo loro di, di cambiare store, cioè crea questo store, cerca questo prodotto eh, Vendi questo per, per fare profitto voi, io, io ho una rubrica, se voi vedete, di prodotti da vendere su quel periodo mh? ma non è un prodotto sono prodotti più che altro stagionali io vi indico perché ovviamente il mercato è fatto di stagionalità la differenza con queste persone è che vi indicano monoprodotti non stagionali non c'entra niente che sono secondo loro richiesti nel trend che poi il trend non c'entra niente è questione di come presenti il prodotto perché non, i trend non sono questi che ti fanno vedere su youtube sono tutt'altra cosa eh, ma è impensabile e dopo tutti questi anni questa gente sia ancora a fare video su, o comunque le, loro stessi, perché poi i soldi non li fanno così, ragazzi non ve lo voglio dire non ve lo vorrò mai dire, i soldi non li fanno così, i soldi li fanno con i corsi che non c'è niente di male, li fanno con le consulenze che non c'è niente di male, io, io sono il primo faccio consulenze, ho un corso dropshipping km0.com l'unico corso che insegna a fare dropshipping su ebay, ma non è questo il punto il punto è la strategia Dopo anni, una persona che è da anni nel commercio Perché non è dropshipping, è commercio ragazzi dovrebbe avere una struttura aziendale Cosa significa avere una struttura aziendale? Significa avere uno o più negozi strutturati Con dietro uno staff con dietro Un sistema organizzato, automatico Di evasione, ordini, di pubblicizzazione, prodotti Questo è quanto riguarda Shopify Non mi sto dissociando ragazzi dai fornitori So che dobbiamo parlare dei fornitori Ma se io non ti spiego questi... Eh, questi concetti non possiamo affrontare l'argomento che viene dopo quindi dovrebbe avere una struttura organizzata dovrebbe avere mm, un brand ok? non ha senso aprire e chiudere non, non so più come dirlo, non ha senso aprire e chiudere i negozi se non costruisci un brand stai perdendo tempo se puoi fare i 2, 3, 4 mila euro per giocare eh, per avere quell'entrata per comprarti la Playstation 5 per comprarti tutto un iPhone va bene, gioca ma stai giocando, devi essere consapevole ok? Eh, quindi queste persone che ti fanno vedere questi video non funzionano, non è un metodo che funziona, infatti ragazzi li vedete tutti sui gruppi a vendere i negozi, vendo negozio altamente scalabile, vendo negozio, li, li sapete meglio di me, perché chi è che venderebbe un negozio che ti può fare fatturare mezzo milione in un anno per 200, 300, 500 euro? Nessuno, è ovvio, ragazzi, cioè, magari il negozio funziona, il prodotto funziona, ma sono loro: che non sono capaci a creare una struttura aziendale, a fare degli investimenti. Tutto questo serve, tutto questo quando crei un brand, ok? Eh, abbiamo chiesto questo. Cosa c'entra tutto questo con la spedizione della Cina? C'entra che se tu vuoi utilizzare i fornitori cinesi li puoi pu pu utilizzare ma in un altro modo che ora andiamo a vedere ma non puoi offrire una spedizione a 60 giorni perché nessun brand serio ti offrirebbe una spedizione a 60 giorni a meno che non sei AliExpress se sei AliExpress ok lo puoi fare okay? ma non sei un venditore AliExpress non è un venditore è un marketplace e questo è il concetto delle spedizioni qual è un altro grande svantaggio ragazzi dei fornitori cinesi un altro grande svantaggio dei fornitori cinesi è la mancanza di un tracking numbers o quando è presente il tracking numbers e il codice di tracciabilità si ferma, eh, cioè si inizia da quando entra nei paesi europei. Solitamente, non è tracciato dentro la Cina stesso. Per questo ovviamente rimane un codice, un codice tracciabilità che non funziona magari per 20 giorni i clienti si allarmano, i clienti pensano che sono stati truffati, giustamente anche io lo penserei, cioè se un, un codice tracciabilità non mi funziona dopo 20 giorni penso una truffa, e che cosa succede? vi cominciano a aprire i chargeback su Paypal, vi cominciano a aprire le controverse vi cominciano a aprire i chargeback su Stripe, su Shopify Payments e eh, quant'altro i processi di pagamento, quindi PayPal, Stripe, vi bloccano il conto, vi chiedono il vostro business model. Rientrate in una categoria di business model ad alto rischio, perché questo è, e non è l'alto rischio dropshipping, ok? Non confondiamo le cose. L'alto rischio non è dropshipping, l'alto rischio è quello che fate voi a mandare oggetti alla Cina in questo modo e vi bloccano i conti e poi voi andate a criticare la truffa. No, non, è la, non, è, non sono truffe, siete voi che avete un business model che non funziona. Eh, e il vostro business finisce ancora prima di iniziare questo è un altro svantaggio perché ragazzi poi come vi dico sempre il customer service è la prima cosa quando fate un'attività di commercio il cliente pensate Amazon non sarebbe in nessun posto se non avesse avuto cura del cliente e ovviamente mh, non è dare un codice tracciabilità che non zero per un mese e una spedizione a 60 giorni non è dare un customer service un customer chiaro di tutto, di tutto rispetto ai clienti questo è un altro sbandaggio Un altro sbandaggio ancora ragazzi I prodotti difettosi I resi Cosa fate? Un prodotto difettoso che fate? A quel punto io lo dovete lasciare E ci perdete denaro Con fornitori locali potete avere accordi o sistemi In cui potete fare rientrare l'articolo E potete recuperare i soldi spesi ok? E questo è un altro sbandaggio Ora Non sto dicendo che non potete usarlo Ripeto, potete utilizzarli, può funzionare, non sto dicendo che non si possono fare soldi, c'è cioè gente che fa soldi. Ma è una cosa fino a se stessa: fate soldi a breve termine, dovete salutare tutta la vita e chiudere negozietti, cercare il prodottino tutta questa storia, ok? Non avete mai un sistema organizzato aziendale. In quale caso io reputo che i fornitori cinesi possono essere utilizzati per il dropshipping? In un solo caso. E ovviamente vi serve il budget. L'unico caso in cui io vi consiglio di utilizzare fornitori cinesi è quello di comprarvi degli stock, ok. quindi avete già i vostri prodotti che vendono, avete il vostro negozio, in quel caso fate la prova mm? con qualche spedizione, ma massimo 30-50 in mia opinione, se il prodotto è richiesto, se avete una strategia di marketing funzionante, avete una pubblicità che funziona, che attira un servizio al cliente che potete supportare, cosa fate? Comprate! degli stock di quel prodotto e lo mandate in un centro logistico europeo o americano se vendete in America cosa significa? significa che ci sono delle aziende in, in, praticamente in tutti i paesi anche in Italia in base a dove dovete spedire che tengono, sono dei magazzini che prendono la merce per voi e la, si occupano di spedirla ovviamente dietro un costo dietro no, solitamente una membership più dei costi fissi e si, si occupano di spedirla ai vostri clienti in questo modo. Avete una spedizione tutto rispetto, dai 2 ai 5 giorni, in base al paese dove stoccare, in base al paese dove, dove spedite. E non arriva alla Cina, avete un codice trading, avete un fornitore che si occuperà dei resi, avete un fornitore che vi garantisce le spedizioni. Se avete problemi, avete qualcuno con cui potete parlare. Non dei cinesi che magari non capiscono la vostra lingua e che non capiscono l'inglese o voi non parlate l'inglese, insomma, la cosa diventa complicata. Questo è l'unico modo in cui consiglio di utilizzare i fondi dei cinesi. In questo modo potete creare dei stock. Potete anche metterli su Amazon. Se siete registrati a Amazon potete mandarli nei magazzini Amazon e usare la logistica FBI di Amazon per spedire gli ordini. Per esempio, io sono esperto di dropshipping da Amazon come molti di voi sapranno, se non lo sapete andate a vedere il mio canale. Ah, a proposito, ricordatevi di iscrivervi e mettere like ai miei video, in modo da aiutarmi a crescere, siamo quasi mille iscritti. Quasi quindi metti like, iscriviti, in questo modo mi aiuti a spingere l'algoritmo di YouTube. E, detto questo ragazzi, penso... Che non ci sia molto, ovvia, ovviamente ci sarebbe molto altro di cui parlare, ma questi sono gli argomenti principali di cui ti volevo parlare per i fornitori cinesi, sulla mia opinione. Nel 2021: non è pensabile dare un servizio di questo ai clienti quando tu fai un commercio, qualsiasi tipo di commercio online, offline, ristorazione, al dettaglio all'ingrosso, ok. Il mindset devi avere se io fossi cliente di me stesso, sarei soddisfatto. Acquisterei da me stesso. E la domanda che ti faccio, tu acquisteresti a te stesso una spedizione a 60 giorni senza codice tracking? Risponditi a questa domanda e in base alle risposte che ti dai puoi configurare il tuo business model e cominciare a costruirlo. Grazie di essere rimasto fino alla fine, sono Daniele, ci vediamo al prossimo video, ciao!